Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale Oggi ritorniamo, riportiamo no, L'ho portato pochissimo, uno o due volte mi sa oh, Non mi ricordo, pochissimo comunque Fortnite Con una, una dove avevo fatto una vittoria reale per culo assoluto E oggi ritorniamo Vediamo, hanno fatto anche un aggiornamento Comunque ehm, Mi sono allenato parecchio non sono ancora al top però vediamo di iniziare ritorniamo con fortnite vediamo che partite, come andiamo quanto duriamo hanno inserito l'elicottero che è una figata assurda e vediamo di campare abbastanza a lungo sono riuscito sempre a posizionarmi almeno dai dodicesimi in su fino ai Quarti sono riuscito a andiamo qua in questa zona qui Vediamo gli altri cosa fanno in teoria cioè ce n'è uno al livello 106 c'è cioè una roba assurda 116 scusate vabbè Uno si è appena lanciato Uno dice andrà di là noi ci lanciamo e vediamo come cambiamo Ok, si è lanciato anche lui Andiamo a riuscire a prendere l'elicottero prima degli altri Stiamo attenti Alle guardie qua che ci sono Preghiamo l'elicottero E ce ne andiamo via lontani subito Che si è buttato Ok, qua ci prendiamo Il bottino, vediamo cosa c'è Te okay, di buono però, però, però, intanto ci aiuta Speriamo. Oh, qua c'è già qualcosa, diciamo, di più serio Come? Ma porca miseria Mi sa che non ce la facciamo andare... No, non ce la facciamo andare a salvarlo Però forse riusciamo a prendere la scheda e riavviarlo Vai, forza Ce la possiamo fare gol immediato quella non ho visto l'albero no niente si è scollegato siamo da soli raga siamo da soli in partita quindi cerchiamo di campare il più a lungo possibile Vediamo un attimo dove allora, la safe si restringerà più o meno andrà su questa zona qui Quindi noi possiamo andare a piazzarci, atterrare qua Non c'è cioè, Non c'è niente, non abbiamo notato niente Comunque vediamo Allora Di sicuro qua ci sarà gente eh? Là però c'è di riuscire a arrivare mi pare di aver visto già gente di sotto cosa non bene ovviamente ci faremo mapare ma vabbè lo stesso e speriamo che qua ci sia qualcosa di decente saltiamo giù e speriamo che ci sia qualcosa bene bene bene benissimo direi di sì un po di materiale Olle. poi al posto di questo un po di scudi che male non fanno Raga non mi sembra di vedere nessuno qua in zona comunque eh Direi che può Stiamo a atterrare Qua qua c'è un medikit Lo scambiamo con questo Allora là probabilmente è stato killato qualcuno Là Non è che non ho tanto materiale io. Non ho materiale. No, aspetta. Se no mi cade l'elicottero lo possiamo fregati. Vediamo di campare, sono già 33 ne sono già stati killati parecchi. Là c'è roba buona. Quindi, o è una trappola quella là, cosa che posso presumere che sia una trappola perché. Qua c'è una cassa Oh, guarda che bella. Così sì che andiamo d'accordo Così andiamo molto d'accordo Abbiamo poco materiale però Ho sentito Dei passi, eh raga ho sentito gente eh non riesco più a salire come mai? Oh. raga c'è gente, c'è gente si sente là anche ragazzi allontaniamo un attimo per sicurezza tanto ci seguono adesso allora ci seguiranno Vediamo se li vede, eccoli là. Fermo lì, no no no no no no no no no no no no, fermo lì. Vediamo se riesco a farmela campare un pochino. Quello che non voglia che mi prendano da dietro più che altro Allora li ho visti dove sono Eccolo lì fuori in altro ci spariamo subito un medikit così siamo sicuramente a posto Bene, non possiamo più buttarne materiali. Oh, dove va? Raga, eccoli là. Raga c'è un cecchino là in fondo, l'ho visto, l'ho visto. Li ho visti, li ho visti. Guarda lì, guarda là. Arriva il, il razzo, eccolo. Raga devo tenere d'occhio quelli Ma l'elicottero alla fine No ma ha distrutto l'elicottero Infami Guardali che infamelli Ma hanno distrutto l'elicottero Disgraziati wow. Piano Cos'era questo? Ok Ci siamo nascosti Stiamo attenti a non farci notare No raga siamo fuori safe però Porca paletta no no no no no no raga, raga siamo fuori safe siamo fuori safe siamo fuori safe cavoli mi hanno chiuso mi hanno chiuso raga raga ci moriamo qua no no Raga siamo messi male, siamo messi male. No no no no no no no Siamo messi male no no no no no no no no Ok Ce l'abbiamo fatta Ci mettiamo un attimo qui Ci sistemiamo mi, mi sarebbe comodo uno scudino qualcosa No raga già un minuto Grande Bella. Sarebbe comodo riuscire a tornare su una posizione alta perché sicuramente c'è la gente sicuramente era. Uh. Facciamo uno scudo. Raga sono rimasti in 5! Se vi rendete conto, sono in 5 sono rimasti! Vediamo se... Ce la facciamo a salire? Eh? 5, 6, eravamo 6 Ah perché ok ok. Ho capito tutto Stiamo Doviamo trovare un punto Ok ho visto gente lì Vediamo i campari più possibili sì, 4 Cioè significa che 1 o 4 Una squadra io sono da solo, quindi... Ragà, è una squadra intera. È una squadra intera. Ci spaderiamo un medikit, che così almeno siamo a posto. Andiamo di campare. La vedo dura perché... Sono, cioè è una squadra intera raga, una squadra intera, cioè non è mai capitato. Ok, qua ho visto che c'è... Raga, ci siamo fregati da soli, ci siamo fregati da soli. Oh raga raga Porta paletta Raga ho finito i materiali Non ci credo No raga Non posso più salire Siamo fregati Basta A meno che Non provo una pazzia Vediamo se ce la facciamo No raga Non ce la facciamo A parte che erano Eccolo hai. Comunque secondi Ce l'abbiamo fatta raga Erano quattro Erano quattro Era una squadra intera Cioè Già top Già top Molto bene e io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e forse oggi ci sono un paio di appuntamenti vediamo se riesco ci sarà un doppio appuntamento di Fortnite vediamo vi commentare, iscrivervi, lasciare un like e un saluto dell'interizzante a tutti ciao